Social VIP, cuori spezzati, nudi da urlo e? Tanto Beckham. Genova, gli ultimi scatti insieme, almeno sui social, risalgono ad agosto, quando avevano condiviso con i fan la vacanza al mare in Liguria, tra Le Rici e Porto Venere. Da allora niente più?. Tanto da alimentare i rumor su una rottura, poi confermata e ufficializzata, le web star Francesco Sole, allanagrafe Gabriele Dotti, e Sofia Viscardi si sono lasciati. Un amore venti finito nel giro di neppure un anno, senza rancori e, sembrerebbe, di comune accordo, così come condivido i momenti felici, condivido anche quelli più difficili. Io e Sofia ci siamo lasciati. Insieme abbiamo scritto emozioni che resteranno nel mio cuore, e anche se ora fa male, non smetterò mai di credere nell'amore. Perché ci vuole coraggio per amare, ma ci vuole amore per lasciare andare. Sofia ti voglio bene, ha scritto l'ex conduttore di Tussi Q e Vales, a corredo di una loro foto insieme. Un addio sereno. Come ha sottolineato anche la famosa youtuber, vi rassicuro sul fatto che è successo tutto in modo pacifico e senza rancore. Non ci sono problemi tra di noi, ma vi pregherei comunque di rispettare la nostra privacy, e di ricordarvi che siamo due esseri umani. Non solo cuori spezzati. In Social Vip, la rubrica che ogni settimana raccoglie gli scatti dei personaggi famosi su social network, ci sono anche le lacrime, come quelle di Pamela Anderson per la scomparsa del fondatore di Playboy, Hugh Geffner, che Justina Matera omaggia con uno scatto o mandando in tilt la rete. Impazzita anche per il nudo di Asia Argento su Instagram e per la conturbante foto senza veli di Bella Torme, che su Instagram ha condiviso lo shooting fotografico, tutto al naturale, fatto per l'edizione messicana di GQ, ho chiesto specificatamente di non essere ritoccata. Non sono perfetta, sono un essere umano e sono reale, ha scritto l'ex stellina della Disney. Tra amori finiti, lacrime e pose sexy, anche il cambio di look di Gianluca Vacchi, sui social, Mr. Enjoy, in tour nella nuova veste di Dilunga, si mostra senza la folta barba, ma con baffi scuri, pizzetto e capelli blu. Chioma azzurra anche per Diego Passoni e Lucrosa per Chiara Ferragni in versione mini a Disneyland Parigi, mentre Barbara D'Urso sorride dal dentista agli entusiasmanti ascolti di Pomeriggio 5. In Barba al gossip che vocifera di incomprensioni tra loro, ecco che Emma Marrone ed Elisa Toffoli smentiscono tutto e confermano di essere ancora amiche, leggo articoli di un litigio tra me e mia sorella Elisa. Fate ridere i polli. Per essere elegante. E siete di cattivo esempio, ha twittato la cantante Salentina. Nella settimana social dei VIP, troviamo anche una sonata Jennifer Garner. Lo scatto insieme di due leggende del cinema come Sylvester Stallone e Al Pacino e i selfie con David Beckham, l'ospite più atteso all'inaugurazione del nuovo Adidas Story a Milano, tutti, da Simona Ventura ad Alessandro Cattelan, passando per Laura Barriales e Giulia Calcaterra, hanno colto l'occasione per fotografarsi con l'ex campione inglese. Che Appese ormai da un po' le scarpette al chiodo, ha deciso di trasmettere la passione per il pallone alla figlia Harper, 6 anni, condividendo sui social la prima lezione di calcio alla bambina.